Hi Gusties. e benvenuti in questo nuovo video, prima di tutto vorrei iniziare con il dire che ho deciso di modificare totalmente il canale, infatti ho deciso di non fare più video reaction su questo canale e appunto cambiare anche magari il nome, ma eh, farò altri video di altro genere, in particolare il video che andremo a fare oggi è la recensione di uno degli ultimi libri che ho letto e se volete, ovviamente fatemi sapere se volete altre recensioni, video recensioni di libri che ho già letto e che ho ne porterò sempre altri facendo recensioni di tutti i libri che ho letto dando quindi un voto e eh, parlandone un po' Ma prima di tutto, prima di iniziare questo video, voglio spiegare invece in cosa consisteranno gli altri video perché quelli sui libri ovviamente non saranno gli unici video presenti su questo canale ma ho deciso appunto di rivoluzionare completamente questo canale e farlo diventare un canale in cui racconto storie storie di tutti i giorni, storie di avvenimenti tragici e drammatici che hanno sconvolto l'intera vita di una persona oppure l'intera vita di un'intera famiglia, di amici e parenti di queste persone e ora vi andrò a dire tutti i video che ho deciso di iniziare a fare su questo canale saranno storie di incidenti aerei, di treni o di navi. Casi di, casi di omicidi o suicidi risorti, leggende e storie paranormali, storie di omicidi che hanno avuto intrighi d'amore, amore per i soldi, scandali, scandali di omicidi avvenuti in famiglie ricche e avvenenti, con molto conosciute da tutta la popolazione e che hanno gettato un'ombra nera su tutta l'intera. Stirpe, e l'intera famiglia. Omicidi o morti di personaggi famosi, misteriosi o meno, suicidi o omicidi. Che ho fatto le dovute premesse per gli altri video, di cui, di cui ne registrerò e ne pubblicherò uno a breve. Direi che è arrivato il momento di iniziare con il video di oggi. E diamo il via alla sigla. <musica> Eccoci qui con il primo video di questo del mio canale rivoluzionato e il primo libro che andrò a recensire è anche l'ultimo che ho finito di leggere che ho praticamente finito di leggere una, un mese fa forse, più o meno sì, no, meno di un mese fa però insomma l'ho finito di leggere a, per fine giugno ed è questo, ovvero gli occhi di Alice Gray. che dire di questo libro mi è piaciuto davvero tanto e soprattutto è uno dei primi libri mi è piaciuto molto, devo dire l'ho trovato interessante e oltretutto è un, il primissimo libro di questa Stacey Walls che è una giornalista inglese appassionata di storie di um, e dell'inquisizione, infatti, ci troviamo in questo libro nel 1612, proprio durante appunto eh, la caccia alle streghe, e parla di una ragazza, appunto, Alice. Questa Alice Gray, una levatrice che conosce molto bene tutti i segreti di tutte le erbe. Appunto, Alice Gray si incontrerà con una donna nobile di nome Fleetwood, ovvero la che, dopo aver avuto ben tre aborti, si ritrova ad essere nuovamente incinta di suo marito ed è disposta a tutti i costi a non solo a non perdere il bambino, ma a riuscire così poi a dare l'erede al proprio marito. Infatti Fleetwood scopre che suo Richard, appunto il marito di Fleetwood, non gli aveva detto a quest'ultima quest che il medico gli aveva detto che se avesse avuto un'altra gravidanza Fleetwood sarebbe sicuramente morta e non sarebbe riuscita a sopravvivere alla gravidanza. Dopodiché appunto un giorno la signora non incontra Alice Gray che andrà come levatrice in casa sua e con cui lascerà un legame davvero tanto tanto stretto però poi ad un certo punto cominciano a girare strane voci su Alice infatti la porterà ad essere accusata di stregoneria e Fleetwood Fleetwood, ormai devota all'amica per, perché la sta aiutando con la gravidanza cercherà di salvare Alice in tutti i modi opponendosi al marito era la trama. Allora, faccio una premessa: questo libro è molto interessante, soprattutto considerando che era il primo dell'autrice. Dell la cosa che mi è piaciuta tanto di questo libro è che Alice, così come la signora Fleetwood, e praticamente la maggioranza, ovviamente, dei personaggi che sono in questa storia, sono esistiti davvero, esistiti davvero, hanno passato davvero quello che c'è scritto nel libro o meglio, metà, cioè, la maggior parte delle cose che ci sono scritte sono ovviamente molto romanzate ma i personaggi sono assolutamente la maggior parte reali e, hanno, um, e Alice appunto è stata una delle tante ragazze e donne Accusate di stregoneria e quasi messa a morte Questa penso sia la cosa più interessante di tutto il libro Ovvero che sia una storia cioè Che questi personaggi siano esistiti davvero Come già vi ho detto Questo libro mi è piaciuto Ma come tutti i libri credo comunque, di questo mondo ha dei difetti che però per me sono un po' troppo no un po' troppo grandi sono state infatti alcune cose che non mi sono piaciute molto prima di tutto la ehm, scrittura perché dico la scrittura? perché è scritto bene per carità, è scritto bene. Ma eh, l'ho trovata, la scrittura, un po' troppo alla Young Adult. Il problema è che, ovviamente, come vedete, questo non è un libro Young Adult. Quindi, ovviamente, questo mi ha lasciato un po' perplessa. Perché, nonostante io abbia Young Adult, che sto leggendo in questo momento, perché proprio voglio vedere se mi piace o no, almeno gli young adult in generale non mi piace. Quindi eh, trovare questo tipo di scrittura di young adult in un libro, in un romanzo come questo, diciamo mi ha lasciato un po' perplessa. Ecco. L'altra cosa che non mi è piaciuta affatto è che l'autrice la, ha messo due personaggi, non lo, no, due, personaggi, tipo, non so, alla pagina boh, 100, per dirvi. E calcolate che questo libro ha 300, in tutto a 358 pagine, ha messo alle ultime, non so, 100-200 pagine, insomma, all'ultimo proprio, nell'ultima parte ha inserito così, Totalmente a caso due personaggi che fino ad ora non aveva nessuno mai nominato Non dico chi sono ovviamente Ma sono comunque due personaggi assolutamente però non rilevanti perché Ha inserito questi personaggi, questi due personaggi totalmente inutili nella storia Che non hanno cambiato la storia perché non servivano a niente Soprattutto non in quel in mezzo a quel casino, non in quel, eh, in quel momento, che non hanno aggiunto niente alla storia e che sono stati, cioè, di cui nessuno fino ad ora sapeva l'esistenza, quindi di questi personaggi secondo me se ne poteva fare benissimo o meno, visto che non sono serviti assolutamente niente e... Non hanno un perché di stare nel libro, secondo me. Non c'è una vera ragione per cui quei due personaggi siano in questo libro. Non, non c'entrano, secondo me, assolutamente niente. Non c'entrano assolutamente niente con il libro né con la storia, perché non aggiungono assolutamente niente alla storia. Quindi, e questo è il secondo punto. Ne ho altri tre di punti, quindi. <ride> Poi, in alcuni punti l'ho trovato un po' noioso, davvero, soprattutto, mi dispiace, mai è quasi miei, soprattutto nei primi, non lo so, nelle prime 20 pagine, perché non succede molto. E la storia è un po' noiosa. La quarta e penultima cosa, appunto, è un punto negativo per me, ad un certo punto c'è la parola famiglio. Ora, io, io che sono, eh, studio appunto esoterismo e eh, studio eh, stregoneria, studio eh, paganesimo, eccetera, eccetera, so esattamente cosa un famiglio così come tante altre persone sapranno cos'è un famiglio, il problema è che qui mette la parola famiglio, ma non specifica mai davvero cos'è questo famiglio, quindi io quello che ho pensato appena ho letto ok, io so cos'è un famiglio, quindi l'ho letto, ho, praticamente è stato automatico, però... Dopo averlo letto, averlo, averci ragionato, ho detto sì, però ok, ma il problema è che c'è anche gente che non ha nemmeno idea di cosa un famiglio sia, quindi forse sarebbe meglio che l'avrebbe spiegato, invece, cosa che invece non, ha, non ha fatto. E secondo me questa è una grave mancanza, perché essendo questo qui è un libro appunto che parla di stregoneria, che parla di fatti accaduti sul serio. Di, non fatti ma comunque eh, parla del periodo delle persecuzioni delle streghe, parla di stregoneria questo libro, il problema è che la parola famiglio non è come la parola tazza, se nel libro c'è scritto una tazza tutti sappiamo perfettamente com'è una tazza, com'è fatta eccetera eccetera, il problema invece è che il famiglio non tutti lo sanno, a meno che tu sia un appassionato proprio di stregonerie e streghe, non sappia appunto niente per quanto riguarda le streghe e, um, il, um, e tutte le cose che hanno a che fare con la stregoneria, il famiglio non sai cos'è. Quindi il fatto che non abbia spiegato mi ha dato molto fastidio perché la gente, secondo me, vorrebbe essere informata quando legge. Quando legge, vuole sapere che cos'è quella cosa. Quando legge, vuole sapere quella parola che cos'è, che cosa rappresenta. Lei lo spiega più o meno, ma lo spiega in generale, cioè lo spiega molto, in modo molto spicciolo, ecco. L'ultima cosa, che anche questa non mi piace per niente nei libri, è... Soprattutto nei romanzi come questo, uno young adult, anche nei romanzi come questo no, ovvero che a volte è un po' trash. Ovviamente, come sempre, eh, a volte va a finire un po' nel trash in alcuni punti della storia. Mi piace di solito un po' di trash, ma mi piace in televisione o al massimo sul web, quindi nei video, non però nei libri. No, ovviamente questo libro ha anche punti positivi. Il primo punto positivo, secondo me, di questo libro è che è molto scorrevole, leggero da leggere. Quindi uh, si può portare tranquillamente a mare e leggerlo uh, uh, al mare o in vacanza. Non è pesante, quindi perfetto per l'estate soprattutto. Ma non essere troppo, capito, troppo pesante questo è un buon punto a favore è davvero un buon punto proprio per chi vuole fare una lettura non pesante perché non se la sente ovviamente come già detto è tratto appunto da personaggi veri è ottimo soprattutto questo libro per chi non legge molto perché essendo a parte il primo libro dell'autrice, secondo me è adatto per chi non legge molto, per chi diciamo, è abituato a leggere libri pesanti o libri, eh, diciamo, perché secondo me non se ne accorge della scrittura da Yangadot, anzi chi non legge molto, secondo me questo qui, legge questo libro, mi fa ma che stai a dì, ma non è vero ma che significa c'è cioè, la scrittura dagli angadut per dire, eh, io invece appunto che ho letto altri libri di romanzi e ho letto anche gli angadut e io ovviamente riesco magari riesco appunto a vedere la differenza tra le due cose appunto come ho già detto eh, l'altro punto positivo è che è proprio da leggere al, ma al mare perché sì, si può leggere al mare ehm, è proprio da diciamo da estate. Ecco, Però mi è piaciuto. Come ho già detto, sì. Ci sono appunto parecchie cose che non mi sono piaciute, ma comunque è un buon libro. E, ehm, lo ricomprerei. Vi devo dire, sì. Lo consiglierei. Sì, come ho già detto. Sì, ma non è detto che che leggono molto, molto come me. Perché penso che concorderebbero con i miei punti negativi, quindi consiglierei a un determinato tipo di persone. Il voto finale che gli do, dunque, a questo libro gli do un 7. Mm, 7 perché non me la sento di dargli più di 7, non posso dargli di meno, perché non potrei dargli se mezzo, se mezzo è troppo poco. Do un 7 che secondo me è giusto, e non è né troppo alto né troppo basso. E niente, voi fatemi sapere invece se avete letto questo libro. Quindi, gli occhi di Alice Gray, vi lascio il link qui sotto. Quindi, il video è finito. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Sarà uno dei nuovi video che ho elencato prima. Bye guys!